puta cash flussi, cash, cash, cash, cash, cash, cash, cash, cash, cash 500 euro di multa per i miei soldi andati a putani prego per i fratelli e le loro ram chi, chi chi chi spezzerà le nostre catene chi chi spezzerà le nostre catene baby Giù, passa la pula. Su, su. Fanno una ora questa tipa vuole scoparmi ora da ora. Fino a che? Arriva la mia ora. Giù, giù, passa la pula. Su, su. Fanno una ora questa tipa vuole scoparmi ora da ora. Fino al giorno della mia ora. Gli scappati di casa scappano da se stessi. Da se stessi. E chi spacca per strada lo leggi su sti testi. La mia tipa è brava, croccantini l'esse. Prenditi il mio posto sempre se ci riesci, non ci riesci Un euro non basta per fare un milione Come i ferri che non fanno, dimmi un dottore Una penna, un foglio, ricordi il mio nome Una penna, un foglio, salva le persone Saba è così caldo che sembra che esploda il sole Flo spezza catene, taglia come Cesoia. Di certi figli di Troia ho già scordato il nome, dovrei tagliargli le teste e metterle tipo totem. E ci ha provato a seguire persino quell'alfa blu. Quell'alfa blu? Ma appena giriamo un angolo, mi sa che no, non ci vede più. Hanno tentato il sorpasso, ma si ribalta ne fanno boom. Chiunque ha provato a sfidarci, mi sa che non la racconta più.